Grazie Presidente, rapidissimamente per precisare che appunto in questo come detto nella illustrazione generale con questo emendamento abbiamo apportato delle modifiche sulla base anche delle osservazioni formulate dalla ragioneria e dal Dipartimento Sport in modo tale da, da avere il, un documento tecnicamente corretto e quindi con il favore da parte appunto del, degli organi che, che vanno a valutare la correttezza regolamentare e contabile del, dei provvedimenti. Quindi ringrazio gli uffici per l'assistenza fornita e, e anticipo ovviamente il voto favorevole da parte del Movimento 5 Stelle.